Buongiorno a tutti, ci possiamo sedere in quello che è un incontro per celebrare, per celebrare quella che è stata la stagione della federazione dei sport invernali dei, dei grandi atleti e dei tanti atleti che sono qui quest'oggi. E inevitabilmente quando si è in un contesto come questo è difficile parlare di un incontro informale perché comunque insomma dove ci troviamo lo rende, lo rende difficile. Però invece lo spirito è proprio quello delle istituzioni che incontrano i grandi protagonisti dello sport, in questo caso degli sport invernali, ed è un piacere, io credo, reciproco, perché se da una parte c'è l'orgoglio e l'onore da parte vostra, degli atleti e dirigenti, di essere qui, è altrettanto vero che credo che ci sia la grande soddisfazione da parte delle istituzioni, in questo caso rappresentate dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti, al quale io darei subito la parola per il suo saluto e la sua introduzione grazie, velocissimi allora, noi volevamo fare questo, questo momento in un clima meno torrido, nel senso che invernale, proprio a ridosso dei successi e quindi con il Presidente della Federazione ne abbiamo parlato e poi giustamente vengono prima i vostri impegni i vostri impegni sportivi, siamo riusciti a organizzare questa data, proprio nel momento in cui il clima raggiunge il massimo eh, ci sembrava giusto eh, celebrare qui, eh, anche a Palazzo Chigi, eh, da parte delle autorità di governo, quelli che sono dei grandi successi, dei successi di questa stagione e in proiezione ovviamente anche per, per il futuro. Quindi grazie a tutti voi di aver accettato questo invito, di essere qui con noi, eh, con eh, i gruppi sportivi militari che in tutte le discipline eh, danno una grossa mano al mondo dello sport con il vostro presidente, con i vostri tecnici allenatori, col presidente del CONI Malagò che ringrazio e niente, direi di cominciare e ricedo la parola a Massimo Caputi grazie, grazie sottosegretario insomma qui abbiamo una prima parte di atleti di atleti che eh, riguardano lo sciarpino e vedo Dominic Paris insomma, autore di una stagione straordinaria, importantissima diciamo quella, è stata, quella di quest'anno è stata un po' la tua grande esplosione eh, che è successo? Che hai mangiato? C'è cioè, stato qualcosa di particolare? No, eh, per primo grazie per l'invito eh, no, sono non so perché è andata così bene quest'anno però sono sicuramente riuscito a sistemare qualche cosa eh, sui materiali però anche un po' di esperienza in più e alla fine è andata come è andata cioè, non solo materiali dai no, c'è tutto il lavoro dietro sì, tutto con gli anni, tutti i lavori che, che fai tutta tutta l'esperienza che prendi ti porta sempre più avanti e poi provi a trovare sempre più i limiti e, o, o alla perfezione e quest'anno sono riuscito a a mettere anche in gara tutto, e, e la seconda parte della stagione è andata più che bene. Alla grande, alla grande. Sofia, invece, insomma, innanzitutto, nonostante un brutto infortunio, che insomma all'inizio della stagione sei stata in grado di dimostrare tutto il tuo valore proprio in virtù di questo. Non pensi che puoi puntare nel futuro alla Coppa generale? ma eh, buongiorno a tutti e grazie dell'invito eh, il generale è un grandissimo sogno io a dire la verità penso che Prima di puntare il coppone grande occorra ottenerne più piccole, quindi io ne ho solo una e sono riuscita a ottenerla l'anno scorso e quindi lavorerò affinché possa portarne a casa altre, soprattutto in Super G di quindi parto con quelle e poi vedremo, però è un'ambizione molto eh, grande, non dico che sia impossibile, però è un'impresa ardua. Vabbè, però, insomma... Eh, eh. Eh, cioè, è la realtà oggettiva dei fatti diciamo un po' <ride> una ragionevole oh, invece a Irene Curtoni vorrei chiedere insomma, questa vittoria lei che insomma, ha una grande esperienza, o comunque in uno sport individuale si vince invece di squadra, come è successo a te come è successo anche agli altri eh, compagni qui e, Insomma, vorrei sapere come Com'è possibile, come si vive questa esperienza? Ma io, ah, io sono stata felicissima di poter già partecipare ai miei primi mondiali e per me vivere anche una grandissima esperienza come quella della medaglia, anche con tutto il gruppo è stata veramente una cosa grandissima, bello. Un po' come nel tennis, se no si gioca sempre ognuno gioca per sé, e poi si ritrova nella Coppa Davis in questo caso, no? Sì, poi noi siamo molto uniti abbiamo preso tutto siamo partiti dando tutto quello che avevamo e anche sostenendoci a vicenda è stato veramente bello vivere insieme questa esperienza Insieme, insieme c'erano anche Lara Della Mea Simone Maurberger e Alex Vinazzer eh, non c'è Maurberger che non sta benissimo insomma volevo sapere al debutto di un mondiale vincere, vincere una medaglia, che cosa, significa? Co cosa ha significato per voi? Sì, sicuramente era... <ride> cioè, ci siamo scambiate, lei e Lara, era... <ride> si vede anche dalla faccia più giovane. <ride> e è un format diverso, quindi noi siamo proprio non abituati a fare le gare di gruppo, però è veramente molto divertente perché ci si trova poi a, a combattere... A per un qualcosa insieme, e lo spirito è veramente molto bello. E poi portare a casa anche una medaglia sicuramente dà valore aggiunto. Esatto. E invece per un, un debutto a un mondiale, dopo aver vinto anche quello juniores? Eh, sicuramente c'è un altro livello rispetto ai mondiali junior: è un livello in più, meglio così, così c'è più competizione. Non vedo l'ora, di. Oh, spero di poter partecipare ai prossimi e far meglio ancora. Eh, dipende da te, insomma, da, da come... Eh no, giusto? Se, se sarai all'altezza sarai convocato e quindi potrai fare e ottenere grandi risultati ancora. No, infatti adesso c'è una stagione in mezzo e poi ci sono i, i mondiali in Italia, per fortuna Cortina e Cortina. sì. Cercherò di dare il meglio in queste due stagioni e fare già dei bei risultati per arrivare ancora più pronto ai mondiali. Simone Origone, invece, insomma, l'uomo della velocità, io ho una curiosità, come si, si vince la paura? Cioè, bisogna essere un po' folli, un po' oppure non aver paura? Qual è? Perché, insomma, io penso che la velocità dove vai tu, sugli sci, insomma, non è una cosa da tutti. Ma la paura è un sentimento umano, normale, chiaramente... Tutti questi atleti che sono seduti qua, quando sono al cancelletto non hanno e non devono aver paura, altrimenti fai una brutta gara e tieni il freno. Quindi eh, il segreto è riuscire a, quando nella tua testa si accende quel campanello eh, che ti dice, insomma, alza il piede e rallenta, di riuscire ad andare oltre per passare ai propri limiti. E questo è il segreto di, di tutti questi atleti che sono, che sono qua. Tuo. Il mio non ho segreti, e, eh, tanta costanza, sicuramente madre natura mi ha aiutato, e tanto allenamento e cura di tutti i particolari, perché alla fine la mia disciplina, è, come tante altre, è una disciplina dove tante piccole cose messe assieme, alla fine messe... Assieme fanno la differenza. Eh sì, anche perché nel loro caso no, si vince per una manciata di, non dico di secondi, proprio no, di, di millesimi. Quindi... Dipende, eh. a volte sì, a volte, a volte no, però insomma, eh, sì, può capitare. Bene, allora io ringrazio questo primo gruppo di atleti che è stato qui con noi, adesso in attesa facciamo il, un cambio, facciamogli sì, un Applauso. E ne approfitterei nel frattempo per chiamare qui vicino a me Giovanni Malagol, presidente del CONI, così da insomma chi meglio di lui ci può raccontare quella che è stata una grande stagione e anche quello che ci aspetta, perché come è stato ricordato abbiamo i mondiali eh, di Anterselva di Biathlon, abbiamo Cortina, e, insomma e poi auguriamoci di avere anche Milano Cortina. Quindi... Sì, e... allora, e... momento... Molto importante, pieno di, di impegni, di eventi, di organizzazioni, ma devo dire anche di aspettative, perché noi abbiamo indubbiamente una serie di eccellenze nel, nel Paese, come Flavio Roda sa meglio di tutti, dove ospitiamo oramai in pianta stabile da molti anni, direi alcuni casi da decenni, delle gare di Coppa del Mondo. Poi in virtù di questo eh, trascorso, del track record, della storia, della, tra, della tradizione, della capacità di essere dei buoni organizzatori, ovviamente in dei contesti meravigliosi, eh, delle montagne, delle piste che hanno reso celebre eh, tante discipline sportive, abbiamo avuto finalmente la possibilità di fare una grande accoppiata nel giro di due anni, cioè il, il mondiale ad Anterselva, che è un po' il tempio del Biathlon e, e il Mondiale a Cortina. Questo ci consente di essere sicuramente quantomeno all'altezza di quello che è anche la storia dell'organizzazione mondiale che ha la Svezia che è il nostro competitor nel 2026, perché ad ore quest'anno ci sono stati Mondiali, sanno bene quello che è, sono state anche certe situazioni meteorologiche, però loro sono molto bravi, sono molto capaci anche a saper organizzare gli eventi. Questa partita oramai siamo in, in, nella lunga volata, siamo a 14 giorni, anzi a 13 giorni e mezzo dal, dalla votazione, siamo molto impegnati, non nascondo che ovviamente le aspettative sono enormi, eh, soprattutto per tanti di questi ragazzi, per ovviamente i gruppi sportivi che hanno tanto investito in queste discipline, per il governo, per le regioni, in testa ovviamente Lombardia e Veneto, ma anche l'Alto Adige e Trentino, cioè tutti quanti stiamo facendo la nostra parte, eh, poi Dominic mi ha detto che il 2026 sarà nel pieno della maturità, per cui sicuramente sarà in condizione di essere ancora protagonista. L'ultima considerazione che volevo fare Massimo è, è questa, guardate che esistono 44 federazioni e 19 discipline sportive peraltro ieri è stato eletto nuovo presidente della, della fase dell'arrampicata dell che è disciplina olimpica ma questa è una federazione completamente diversa da tutte le altre voi mi direte ma è normale che il calcio non è come lo squash e la pallacanestro non è come il badminton sì ma questa è veramente una, una federazione che è a sé perché di fatto è una confederazione di federazioni eh, ci sono 15 discipline sportive, prima abbiamo visto un super primatista del mondo eh, di velocità che ne parlava, ma ce ne abbiamo 10 all'interno che sono olimpiche. Voi pensate che l'85, 90% delle altre federazioni hanno una sola disciplina olimpica. Quindi abbiamo 10 che con tutto rispetto sono molto diverse l'una dall'altra. Qualche d'una ha qualche similitudine, ma in realtà sono situazioni molto complesse, quindi gestirla... Non è per niente facile, io sono molto felice di quello che è il lavoro fatto negli ultimi anni. Se oggi l'Italia sportivamente, il CONI e tutto il sistema ovviamente sono molto ben coziati anche per il lavoro fatto di cui io sono molto grato e riconoscente. Grazie, grazie a Giovanni Malagò, Presidente del CONI. Allora a questo punto chiamerei anche il Presidente Flavio Roda. Eh, ci facciamo dire qual è il segreto di gestire dieci, di, dieci discipline diverse. Buongiorno, Beh, innanzitutto grazie, io volevo ringraziare perché penso che oggi eh, essere qua è come gratificare un po' tutta la federazione, quindi la federazione oltre tutte queste discipline, quindi il numero di atleti che abbiamo in squadra nazionale, lì pensi che sono 380 gli atleti in squadra nazionale, quindi nelle squadre maggiori, quindi dei numeri veramente importanti, però è una federazione che opera sul territorio, opera con 18 comitati regionali, 1200 sci club, quindi su tutto Alpino, l'Arca Appenninico, e si organizzano mediamente ogni anno 7500 competizioni sportive, diciamo di alto livello, di medio livello ma solo di Coppa del Mondo e Coppa Europa sono circa 340 quindi dei numeri veramente importanti e la collaborazione che ci tengo oggi a sottolineare visto che abbiamo qua anche la rappresentanza dei gruppi sportivi è questo, questo lavoro di insieme, tutti assieme, no? col territorio quindi con tutto quello che è il sistema della montagna quindi gli impiantisti, maestri sci tutti i gruppi sportivi perché veramente i gruppi sportivi sono di grande supporto a tutta quella che è la nostra attività e poi forse la cosa più importante dei gruppi sportivi è questo fatto che diciamo è di dare la possibilità a questi atleti un domani di avere un lavoro quindi penso che questo sia il sistema più importante no, da un punto di vista quindi sport e lavoro la federazione eh, in questo momento sta, vivendo, diciamo, sta andando abbastanza bene in generale eh, su un budget di 30 milioni di euro, il quasi il 70% il 2,73% viene da autofinanziamento, quindi da introiti, da sponsor e diritti televisivi, però da questo la nostra concentrazione è su quello che è tutto, diciamo, sì, la promozione in particolar modo e poi su tutto quello che è l'attività di alto livello. E lo scorso anno è stato investito oltre 25 milioni di euro in attività sportiva, questo proprio per far capire che la concentrazione è sull'attività e non su altre cose che sarebbero superflue. Grazie. Grazie e complimenti al Presidente Flavio Roda. E allora, adesso abbiamo altri atleti che riguardano lo sci di fondo, che riguarda il biathlon. Sottosegretario, questo è stato l'anno del biathlon, è stata l'esplosione del, del biathlon. So che a lei le piace molto perché... Secondo me, adesso senza offesa per nessuno, però il biathlon è una disciplina televisiva per definizione. Io la, me la vedevo sempre, naturalmente non c'era mai nessuno che vinceva di italiani, c'erano tutti i russi questi qui, no? però è, è veramente bello da vedere in televisione, secondo, adesso senza offesa per gli altri, perché è avvincente e ti prende, quindi il fatto che ci siano degli atleti e degli atlete nostri che, che vincono, secondo me potrebbe essere veramente un'esplosione. Una esplosione, sì. Bene, bene, allora cominciamo però intanto dallo sci di fondo con Federico Pellegrino, insomma grande, grande stagione. Allora, a questo punto, quali sono i prossimi obiettivi? Te la senti di arrivare fino eventualmente a Milano-Cortina? Beh, <ride> intanto dal punto di vista dell'obiettivo olimpico, c'è cioè l'Olimpiade del, del 2022. E certo. Poi vedremo il 24 di giugno a Losanna <ride> come andrà. Eh, perché no? Un pensierino sicuramente lo si fa, però. Piano piano, punto. Piano, punto piano, piano piano, piano piano. Se invece a Francesco De Fabiani voglio chiedere se eh, il suo futuro, visto i risultati ottenuti nello sprint, sarà sempre più sprint, insomma se andrei sempre così sul veloce. No, eh, sinceramente è stato un anno bellissimo, è andato tutto bene. Eh, adesso ci sarà la, il modo di, di confermare quello che è stato fatto e, e vedremo, eh, in ogni caso non credo che mi concentrerò di più sulle sprint eh, di quanto ho fatto fino adesso, anche se sono comunque gare eh, importanti in cui, eh, visto che rappresentano la metà del calendario, sono tanti punti anche per la classifica generale, quindi vedremo se... Se continuerà questo trend magari, magari sì. Ce lo fai un bel pensierino, no? <ride> Grazie. Allora abbiamo parlato del biathlon e quando parliamo del biathlon, Dorotea Wider, complimenti insomma, per questa stagione straordinaria, proprio in virtù dei risultati che hai ottenuto e diciamo anche che poi i risultati ti hanno portato eh, popolarità, così come a tutti voi, ma insomma, ma veramente l'ultima stagione come hai detto all'inizio? No, dai. Vediamo, <ride> Beh, sicuramente quando le cose vanno bene non vorresti smettere, però eh, vedo anno dopo anno, sicuramente quest'anno visto che ci saranno i mondiali a casa sarebbe bello finire lì dove è tutto iniziato, però vediamo come andrà questa stagione, e mh, come sarà la motivazione, come risponde il fisico e poi si decide dopo la stagione, però intanto non vorrei pensarci più di tanto, non avrebbe senso perché devo fissare i miei... Eh, pensieri e obiettivi a quest di questa stagione. Insomma, quindi. intanto ti focalizzi su quello che è l'impegno del no? mondiale di Anterselva e poi vediamo. Poi si vedrà. Vabbè, se non altro ci hai aperto o ci hai dato una piccola speranza, non hai proprio chiuso definitivamente. No. Ok, bene, <ride> bene, bene. bene. Eh, questo sarà qualcosa. Lisa Vittozzi, insomma, anche te sei stata una straordinaria protagonista, e diciamo lo sei stato anche come spesso accade no? per chi è sulla linea del traguardo insomma, la, la delusione è smaltita per essere più forte di prima eh sì ho lasciato per strada qualcosa ma ho subito chiuso pagina e ho guardato guardo in avanti con tanta voglia di fare meglio dell'anno scorso manca poco ma spero di raggiungere anch'io la vetta eh, sì, lo, e noi te lo auguriamo naturalmente Dominic Vindis Ok, ci sei? Allora io l'ho saputo, un uccellino mi ha detto che tu non lo sapevo questo sinceramente, quando hai vinto la medaglia hai fuso no? la medaglia per, per fare un anello. Ecco, adesso con le altre medaglie, quelle che, che cosa pensi di farci? Eh, innanzitutto sì, era la medaglia olimpica questa e l'ho fusa per l'anello di fidanzamento. E era di bronzo, adesso che è arrivata quella d'oro. Ovviamente, tutti mi chiedono se è fuso anche questa, però ho detto no, basta perché se no, dopo come faccio a, a, come si dice, a aumentare ancora il livello, Avendo <ride> male? Non male. Comunque, insomma, è stata per te anche veramente una bellissima stagione, no? Sì, ovviamente. Vincere ai mondiali non me l'aspettavo neanch'io e è stata una, una gara molto speciale e emozionante per me. Lucas Hofer, vittoria: due vittorie nelle, nella, nella staffetta. A questo punto punti a vincere anche da solo o solo con la strada? Cioè adesso questo diventa uno stimolo per vincere anche altri tipi di gare, no? Vabbè, ci sono già riuscito, però nel, nel punto, nel momento giusto mi manca ancora, però adesso che ci sono i mondiali a casa, magari è il momento giusto per, eh sì, eh. per provarci lì proprio. Bene, invece a Robert Antonioli ehm, vorrei chiedere, la vostra disciplina non è una disciplina ancora olimpica, proprio in virtù di questa eventualità che noi ci auguriamo con Milano Cortina ecco pensi che possa invece esserlo visto che poi oltretutto noi andiamo molto forte sì buongiorno a tutti speriamo che diventi disciplina olimpica penso che gli atleti dello sci alpinismo se la meritano è forse l'obiettivo principale di qualsiasi, atleta, di qualsiasi atleta arrivare alle Olimpiadi in particolare è un mio sogno anche se nel 2026 Mario non sarò più così performante per, per essere come atleta ma sicuramente Mari per seguire la squadra come, eh, come tecnico, come Schiemensi sì, sicuramente sarà, sarà... Comunque ci vuoi essere, ecco, questo è no, per dire. Sì, sì, speriamo proprio che l'Italia riesca a portarsele a casa queste Olimpiadi, che meno Mari sono anche vicino per andare a vederle anche se, non, so, so, so, se sarò fuori dal, dal, giro, dal giro nazionale. <ride> Bene, allora auguriamoci che, che ci saranno e che tu sarai comunque coinvolto in qualche maniera. Grazie, sì. io farei un applauso anche a questi nostri grandi e straordinari atleti, facciamo un cambio, perché a questo punto voglio chiamare i gruppi sportivi nazionali delle Forze Armate di Polizia. Ah no, facciamo i snowboardisti, Vabbè, cambiamo, facciamo dopo. facciamo dopo, facciamo dopo, allora, ci siamo? Ah, Michela? Comincio da te, perché so che tu sarai, diciamo, la nostra rappresentante a Losanna. Speriamo. Vabbè, no, nel senso che no questo sì sì ma Sofia di fa qua. Eh. è una cosa bellissima perché comunque mh, rappresentare l'Italia eh, sono donna, Sofia è donna, rappresentare l'Italia in questo modo in un momento così particolare penso che sarà una grandissima emozione e lo sarà ancora di più appunto se, se vinceremo noi questa candidatura insomma quindi ci vai bella carica come quando affronti le tue gare sì, assolutamente. Poi terremo un discorso in inglese e la cosa sarà molto divertente. <ride> Mi state preparando su questo? Sì, sì, eravamo in treno e stavamo facendo un po' di... E poi oltretutto, se non vado errato, voi due siete una di Bergamo, uno è vicino a Bergamo, giusto? Sì, siamo tutte e due di Tepose Bergamo. Tifose dell'Atalanta? Sì, sì, sì, sì. Bene, allora, quest'anno è stato un anno importante anche per la squadra, per la squadra di calcio. Ronald Schnaller. allora, a questo punto ti chiedo, quali sono... I, i tuoi prossimi obiettivi Contin vuoi continuare a stupirci andare avanti andare avanti andare avanti ma ah, sì tu io devo dire che ho tantissima tantissima passione per lo mio sport eh, quello è il primo il secondo devo dire la mia moglie piace tanto che mi mantengo in forma anche la mia età <ride> <ride> uh, ho quasi 40 anni però anche l'anno scorso quando vinco in coppa del mondo mi stupisco perché sono Posso dire che una macchina da gara, il cancelletto, quello mi fa divertire tantissimo. Um, sì, poi ogni tanto vinco anche una medaglia che i miei Quindi, bambini portano, possono portarla all'asilo, far vedere ai suoi compagni e per quello mi diverto un sacco e quello è importantissimo. Assolutamente sì. Passione e divertimento, no? Sono delle molle. Sì, sì. Penso e poi molle. vedo da ogni anno come sto fisicamente, però per fortuna al momento reagisce abbastanza bene, per cui continuo. Bene, bene e noi ti facciamo un grande in bocca al lupo. Invece a Omar Visintin e Manuel Peratoner vorrei chiedere siccome loro hanno una specialità che è considerata degli acrobati un po' folle, ecco. Se è vero oppure no, ecco questa ma no, dai, è una disciplina come come tutte le altre, magari sembra un po' più pericolosa o diciamo rischiosa ma comunque ci alleniamo, facciamo questo e quindi per noi diciamo, partire è la cosa più normale al mondo. Insomma non c'è solo acrobazia, insomma ci sono tanti aspetti. Sì, siamo atleti come gli altri, bisogna allenarsi e prepararsi diciamo, per, per le gare che poi facciamo. Ecco, vorrei chiedere anche al tuo compagno, insomma come vedono lo, lo snowboard ha avuto un grande no? un, beh, popolarità, sempre di più. Questo anche grazie a voi probabilmente, pensate questo, pensi questo. Sì, sicuramente già con la medaglia olimpica della Michela l'anno scorso è cresciuto tanto la popolarità, poi quest'anno anche i mondiali abbiamo fatto sia due bronzi, sia nel team event un argento così la gente ci vede e cresce sempre di più, anche per i giovani così che arrivano da dietro dà uno stimolo quella cosa diciamo quelli normali invece che insomma, di, di andare cauti sullo snowboard e di non fare no? le vostre di, di acrobazie eh, Patrick Pigneter anche nel tuo caso in una specialità dove andiamo molto forte non è una disciplina olimpica e ti chiedo anche a te a questo punto se l'obiettivo è quello dopo la vittoria di Milano Cortina eventualmente di, di essere presenti cioè, pensi e speri che questo sia possibile sì come ha già detto prima Roberto anche per noi l'obiettivo è eh, che noi diventiamo una disciplina olimpica adesso c'è la speranza c'è la speranza per il 2026, forse non per me ma sì, vediamo che tu va. come tecnico come. No, chissà mai eh? no, non si sa mai adesso ce l'ho a 32 anni adesso in 7 anni ce l'ho 39 è possibile, sì Beh, qui a ma... 39 anni sentiamo quelli che vanno avanti vanno avanti, tu a 39 arriverai come fresco e tranquillo eh? forse non fresco ma <ride> no, vediamo come va avanti adesso per me è stata una stagione veramente bene, ho vinto nel doppio i campionati mondiali, la coppa del mondo e sì, speriamo che va così avanti bene, noi te lo auguriamo come lo auguriamo a tutti quanti i ragazzi che abbiamo avuto modo di sentire qua facciamo un applauso anche a loro lo snowboard Facciamo un altro cambio, questa volta tocca ai gruppi, ai gruppi sportivi, giusto? Prego. È così, a me così mi è stato detto. Eh? Quindi, non, non credo che voi siate più timidi degli atleti. Ah, ecco, allora qui abbiamo appunto i, i gruppi sportivi nazionali delle forze armate di polizia. Io Insomma, brevemente un, un saluto cominciando da um, Francesco Montini, dirigente della Polizia di Stato, per insomma, il vostro impegno, la vostra partecipazione è sempre fondamentale, no? In questo tipo di, di discipline e in generale con gli atleti. Certo, il sistema Sport Italia si fonda sulle società civili e sul passaggio successivo nei gruppi sportivi dello Stato, militari e civili. È un sistema che esiste solo in Italia, praticamente, organizzato in questa maniera. Altri, altri paesi hanno dei sistemi che si fondano su gruppi sportivi statali, altri sulle società civili o sulle sul, sull università. Noi abbiamo questo sistema particolare che in alcuni sport è essenziale, tra questi gli sport invernali, ma così in tutte quelle discipline dove, come ha detto il Presidente, c'è bisogno di un sistema economico, per, di un sostegno economico per questi atleti. Non c'è dubbio, Vincenzo Parrinello, generale di brigata del Fiamme Gialle. Insomma, della... anche in questo caso per voi il coordinamento di tante attività, un po' questo, no? La, uno dei, dei segreti, uno dei punti di partenza. Bisogna essere onesti eh? perché c'è tanta collaborazione. Però io, come ho, ho coniato molto un tempo, c'è una collaborazione. Una concorrenza collaborativa perché poi alla fine però. Bisogna dare atto, bisogna dire anche Alconi, e in questo caso è una federazione al Presidente che è riuscito a mettere insieme, a sfruttare bene tutte le sinergie possibili. Noi abbiamo tanti tecnici di alcuni gruppi sportivi che sono in squadra, che allenano atleti di altri gruppi sportivi. Questo avviene anche in altre federazioni, ad esempio... Un atleta, il migliore marciatore oggi italiano, che è una, un atleta della, della polizia, è Massimo Stano, è allenato ad esempio da un finanziere. Ecco, penso che negli ultimi anni abbiamo superato forse una serie di barriere e una mentalità che era un po' più, diciamo, rivolta a guardare nel proprio orticello. Allora, questa, questa visione penso che sia importante, penso che abbia fatto bene a noi a noi soprattutto, abbia fatto bene alle federazioni, ma soprattutto abbia fatto bene allo sport italiano. Questa penso che sia la strada da seguire, sia stato il segreto di qualche successo che siamo riusciti a raggiungere tutti insieme. Non c'è dubbio, allora a questo punto lo chiedo anche al colonnello Massimo Cuneo dei Carabinieri, se questa contaminazione diciamo, che c'è stata e che faceva riferimento a Parinello appunto, è positiva da qui al prossimo futuro. Sì, sicuramente sì, è una delle direttrici su cui ci muoviamo, devo dire con tanta armonia tra di noi e anche tanta amicizia che è uno dei sentimenti che ci fa lavorare sicuramente molto bene. Poi indubbiamente, come diceva prima Vincenzo, eh, c'è una certa trasversalità nell'azione interna delle nostre componenti e poi visto che siamo qua io sono molto contento di seguire diciamo, i nostri atleti soprattutto quelli degli sport invernali quando posso sono sempre con loro e questo mi arricchisce ogni volta perché imparo sempre di più io pratico altri sport ma comunque mi piace tantissimo anche lo sci e quindi mi piace stare vicino a loro confrontarmi pure con loro e capirne sempre di più Bene, direi che è una bellissima esperienza. Vorrei chiudere con Patrick Farcox dell'esercito, tenente colonnello. Insomma, questa competizione come una competizione che porta stimoli sempre maggiori, no? Sì, i miei colleghi hanno già detto tutto, diciamo che questa sinergia è molto importante e ci porta a raggiungere questi traguardi che poi vediamo qua, come dire, declinati con le medaglie. Poi dietro c'è un lavoro enorme, fatto di particolari, fatto di tante persone, che ovviamente poi noi non vediamo nel momento dove si celebra, però chiaramente dietro c'è veramente un, un enorme lavoro. Noi come Forza Armata ci crediamo, domani tra l'altro li porto i miei ragazzi dell'esercito a trovare i nostri capi, quindi approfittiamo di questa calata su Roma per fare altri impegni istituzionali. Esatto. Che detta così fa paura la calata su Roma. Marcia su Roma. <ride> Grazie. Allora, complimenti anche a voi. Come no? Ci mancherebbe, il padrone di casa può. Assolutamente.. Prego. Siccome questa qui sono tutti, vanno tutti d'accordo, va tutto bene. Cioè, ma quando cresce c'è un'atleta promettente, no? Eh, vedete che facciamo una disciplina così a caso, boom, prendiamo, il Biathlon c'è uno che va bene. Eh, eh, chi è che arriva per primo com'è che funziona cioè, chi è che se lo accaparra eh, se no lo chiedo a loro eh, perché effettivamente è successo a tutto. Cioè, il meccanismo com'è siete, siete spartiti un po' le discipline no? oppure far west chi è più bravo, chi offre di più eh? tipo il calciomercato insomma. Eh no, eh, se no qui facciamo queste interviste paludate di palazzo No, eh. no, chiaramente però prima i ragazzi magari sono anche attirati eh, da un campione, da un collega, da, dal compaesano, dal valligiano che è andato eh, nell'esercito, nel centro sportivo esercito di Courmayeur, piuttosto che nelle fiamme oro di Moena, insomma. Quindi può essere attratto un po' anche da quello inizialmente, Dopodiché noi come, come gruppi sportivi militari cerchiamo di renderci più appetibili possibile, chiaramente, facendo come dire, vedere qual è la, la nostra organizzazione e il nostro prodotto finale. Chiaramente poi la scelta è libera. Poi si tratta anche di posti, ecco, se ci fossero più posti, magari ci sarebbe una concorrenza meno agguerrita, no? Perché avremmo una distribuzione un po' più naturale, eccetera, eccetera. Quindi è da vedere. Quindi insomma io adesso... Prego, prego. <ride> eh... Il risultato del filo non mi piace, comunque eh, si poteva fare pure senza. Eh, sì, più o meno sicuramente eh, quello che diceva Farcozzi è vero, però ad esempio per quanto riguarda il centro sportivo carabinieri, noi già da qualche anno ci stiamo muovendo più su una direttrice ben specifica, cioè seguendo quelli che sono anche eh, gli sport di tradizione del, dell'arma dei carabinieri anche in relazione ai reparti di cui dispone l'arma per cui il successivo impiego di cui si è parlato prima il Presidente Roda giustamente l'ha sottolineato è mirato a mantenerli diciamo, nella componente abbiamo reparti a cavallo quindi sicuramente per noi la parte equitazione eh, ha la sua importanza abbiamo da istruire eh, a tutti i livelli negli istituti di formazione eh, gli allievi e quindi tutte eh, le arti marziali sono sicuramente congeniali a questo e così via Quindi, insomma, una specializzazione, e poi le sezioni po'. giovanili questo è importantissimo perché ovviamente nelle sezioni giovanili noi coltiviamo insomma il nostro futuro sì, io però esatto vedo che il sottosegretario vuole ancora fare nella realtà ecco siccome i colleghi sono nella realtà eh, noi cominciamo a corteggiarli quando cominciano abbiamo un po' di gente che controlla e cerca di vedere gli atleti più promettenti che si scout. mettono in lui e quindi cerchiamo naturalmente no? poi sono, nella realtà, poi sono gli atleti che scelgono in base a tanti motivi è chiaro che noi dobbiamo avere la capacità di dare un'offerta nei loro confronti per il futuro, per la formazione, cercare di mettere nelle migliori condizioni per studiare. Qualcuno addirittura è venuto da noi e poi ha anche trovato marito, quindi noi abbiamo una formazione completa. Abbiamo una formazione completa, cerchiamo di dare una formazione completa, quindi questo è il, comunque della realtà, poi sono loro eh, che decidono in base a tanti motivi e forse sarebbe più opportuno forse chiedere a qualcuno di loro infatti io volevo chiedere a loro ma però ho paura siccome essendo di fatto eh. Eh, eh, eh, poi dopo guardano voi prendono paura eh, c'è qualcuno di voi che un volontario un volontario, un volontario eh. allora eh, pellegrino, che ci siamo visti tu, perché eh, come hai fatto a finire lì? Vieni, vieni, vieni, dai, dai su, eh, esatto, e noi ci siamo, ci siamo visti a Courmayeur alla tappa. Abbiamo beccato Pro, proprio quello giusto? No, io, io sono Valdostano, e bene o male, i Valdostani andavano tutti a, a, a Courmayor in quegli anni, lì a 18-19 anni. Avevo bisogno probabilmente di uno stimolo in più e ho deciso di, di lanciarmi un po' più in là e quindi mettermi un po' più in gioco eh, ed è stata la, la scelta giusta. Dico che ha scelto? Eh beh, cacchio, no beh, poi... poi. <ride> no, beh. Sono andato fino in Val di Fiemme, allora qui si stringe già la fetta, abbiamo la, la caserma della finanza Predazzo, quella della, della polizia delle Fiamme Oro Moena, e sono andato un po' più su, a Moena, e lì ho trovato l'ambiente che mi ha consentito di crescere nella tranquillità giusta per poi arrivare a, a, a fare. La, la moglie non te l'ha trovata? La... No, la moglie è dall'altra parte, è della finanza. È <ride> ci siamo spartiti <ride> i compiti sinergia, eh? si parla di sinergia la moglie gli ha trovato la finanza e le medaglie. <ride> Mi chiamo alla festa dell'esercito sabato adesso veramente qui è scattata la campagna acquisti sì, Prego. posso dire, ma guarda che con gli sport invernali ci sono molti meno problemi perché da altre parti ci devi aggiungere pure l'aeronautica, la marina e adesso i vigili del fuoco anzi tutto sommato loro quattro esatto, poi aggiungi per quelli. Anche noi oggi non c'è, ma abbiamo la penitenziaria e anche l'aeronautica come gruppi sportivi. Oggi sono solo quelli che rappresentano gli atleti. <ride> <Eccomi>. <ride> Bene, allora possiamo congedarli, diciamo, no? <ride> no allora, grazie, grazie, complimenti naturalmente per, per quello che fate. Per ogni gruppo, si sì, prego. Quindi chiamiamo anche gli atleti? Sì. sì, allora a questo punto gli atleti che fanno parte di ogni gruppo. Dovrebbero essere di più, giusto? Vabbè. Ok, e allora adesso la finanza o la rappresentanza? Bene, e adesso facciamo l'esercito, i rappresentanti dell'esercito, tutti, tutti, dai, un bel fotone di gruppo. Bene, è arrivato il momento dei Carabinieri, prego. A ogni atleta verrà poi consegnato un libro della Presidenza del Consiglio. Il Presidente Flavio Roda riceve il tricolore. Oh, e Adesso io chiamerei tutti gli atleti a fare una foto solo gli atleti insieme al sottosegretario Mettiamo, chiamiamo anche il presidente della federazione il presidente del coni Gianni Malagò così facciamo una foto Grazie. Allora siamo alla conclusione quasi di questo, nostro, di questo nostro incontro. Io so che ci sono anche dei, dei colleghi qui, non so se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, naturalmente domande che riguardano l'ambito sportivo e non politico visto che questa non è al momento la sede opportuna. Chi è che vuole intervenire? C'è nessuno? No, perfetto. Allora, no, qui volevo segnalare al sottosegretario, così siamo in chiusura anche per un suo saluto, ecco, quelle che sono le, le coppe e le conquiste e i trofei ottenuti. Prego. Ma io, ringraziando davvero ancora tutti i ragazzi e ragazze che hanno risposto a questo invito, eh, volevo dire semplicemente che voi avete raggiunto i vostri risultati sui campi di gara, eh, voi sapete che siamo tutti impegnati per quanto riguarda noi a cercare di raggiungere altri risultati eh, che in qualche modo si incrociano con i vostri destini eh, su Cortina stiamo lavorando per i mondiali arriveremo spero in perfetta, in, in perfetta sincronia di tempi di organizzazione e poi c'è il viaggio della speranza col presidente Malagò eh, con tutti, anche volevo salutare il presidente Compacer che ha voluto accompagnare credo più o meno la metà degli atleti presenti che eh, fanno riferimento alla sua provincia eh, quindi noi ce la metteremo tutta per quanto riguarda la parte nostra di vincere la nostra gara eh, quella di portare le Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026, grazie ancora a tutti voi Ha, ha, ha.